Uomini e donne oggi, Angela se ne va, tutti contro Paolo. Oggi uomini e donne, Angela lascia lo studio, Paolo la segue. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne vedremo come stanno andando le conoscenze di Paolo e Nicolò. Il primo fa sapere ad Angela che l'avrebbe portata in esterna, ma la corteggiatrice crede che l'atteggiamento del tronista sia solo un modo per perdere tempo e conoscere la rivale. Crivellin non approva il comportamento della ragazza e lo dice a gran voce, tant'è che in studio scoppia una nuova lite tra i due. Lei dice di aver detto al tronista di voler uscire insieme a lui. Ma Maria rivela che ha una sua precisa domanda, il diretto interessato ha risposto di non saper ancora scegliere. Stufa, la Calois inizia a pensare di lasciare la trasmissione. Lesterna tra Crivelline e Marianna va bene. Lui fa conoscere alla ragazza il suo cucciolo e la corteggiatrice ne è molto felice. I due chiacchierano, scherzano e si trovano al loro agio. Marianna chiede poi al tronista di poter stare per un po' senza le telecamere. Alla fine, i due restano soli per ben 50 minuti. Subito dopo aver visto l'esterna, Angela torna a confermare di voler andare via. Giorgia si era eliminata, ma oggi viene mandato in onda il filmato di una sorpresa che la corteggiatrice ha organizzato per Paolo. Lei confessa di aver capito di volerlo e alla fine riescono a trovare la giusta complicità, tant'è che arriva anche un dolce e appassionato bacio. A questo punto, Angela si alza e se ne va, ma Crivellin la segue. Si passa poi a Nicolò Brigante. Uomini e donne, Nicolò elimina Mena e litiga con Virginia. La prima esterna di Nicolò è con Marta. Il ragazzo si trova di fronte a due porte con scritti i nomi di Marta e di Virginia. Lui deve scegliere in quale vuole entrare. Le cose non vanno affatto bene e Marta decide di lasciare l'esterna prima del previsto. In studio ci si rende conto che Lorenzo sta fissando Virginia e questo fa sì che si dia inizio ad un nuovo battibecco. Il corteggiatore non nega, anzi ammette e si preoccupa per chi invece non la guarda. Virginia non è andata in esterna con Brigante perché non ha gradito l'atteggiamento del tronista. La ragazza non ci sta a farsi dire che è solo estetica e niente contenuto. L'uscita con Mena va male e lui oggi la elimina.